strumento in particolare proveremo a lavorare eh, sui dati aperti come strumento mh, di monitoraggio civico degli appalti pubblici nei progetti del PNRR. E, mh, come sapete questo, il piano ormai è attivo da marzo, siamo in pieno svolgimento delle, dei gruppi di lavoro per l'attuazione e, e in particolare questo tema è racchiuso in quello che eh, chiamiamo impegno 5.2 che, che riguarda proprio gli standard aperti per l'inclusività e la partecipazione della società civile nel monitoraggio della spesa pubblica. Il tema ovviamente è sui dati aperti però è un recinto abbastanza specifico che è un po' la natura di tutto il quinto piano cioè la concentrazione molto sul tema del PNRR. E in questo impegno ehm, che, cosa, che cosa vogliamo fare? C'è sicuramente questo specifico ambito dei dati collegato agli appalti eh, collegati al, in particolare al PNRR quindi non tutti gli appalti ma cercheremo di capire come all'interno di quello che già esiste sul tema eh, dati aperti e appalti e questo collegamento col PNRR come evolve, evolverà e sta evolvendo. Partiamo dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, che sul tema appalti, ovviamente, è all'interno di questo ecosistema degli investimenti pubblici. Come lo facciamo? Lo facciamo nel modo GP, cioè nel modo in cui la caratteristica è di lavorare insieme tra gli attori pubblici e gli attori privati della società civile che si occupano di questi temi e abbiamo in questo processo di co-creazione del piano cercato di coinvolgere i principali soggetti coinvolti nel riuso dei dati in particolare per il multiraggio civico sia finanziario, fisico, procedurale dei, dei, dei progetti pubblici in questo impegno c'è una particolare attività specifica su tutto il tema del, dell'open contracting data standard che è un po' la modalità promossa anche dall'Ox di rendere un linguaggio comune a più paesi quando si parla di appalti pubblici e poi vedremo come si sta svolgendo questa attività. Altra attività prevista sempre in questo impegno è una ricognizione, e trovare delle proposte di integrazione dei dati degli appalti già presenti nelle varie banche dati con altre fonti di dati aperti in modo tale da arricchire la filiera del dato collegato agli appalti. Infine c'è un tema che è molto importante in particolare per il futuro. E che è il collegamento di tutti i dati aperti sugli appalti su tutto ciò che riguarda eh, i temi dell'interoperabilità semantica e tecnica che saranno, saranno fondamentali perché, e lo vedremo con il Dipartimento della Transizione Digitale che ci aiuterà a svolgere questo compito ma con chi lo stiamo facendo questa quest attività? Eh, lo stiamo facendo mh, attraverso una serie di soggetti coinvolti, l'ANAC è il soggetto un po' responsabile di questo impegno che fa un po' da, da coordinamento, però abbiamo gli attori direttamente coinvolti come settore pubblico, abbiamo appunto eh, il Dipartimento per la Transizione Digitale che supporta il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, abbiamo il dipe eh, con tutto il tema di open coop della presidenza del consiglio e mh, abbiamo il dipartimento per le politiche e coesione per la sua eh, esperienza anche sul tema del modello di open coesione come elemento che, mh, che potrebbe che, che fa un po scuola uh, su questa nuova tornata di fondi del PNRR e ovviamente abbiamo anche il lato uh, delle organizzazioni civili che si, sono, eh, si stanno impegnando direttamente su questo impegno iniziando da, da ondata, moniton cittadina attiva la fondazione etica tutto il gruppo, il forte gruppo dell'osservatorio civico PNRR Parenting Watch Italia e Transparency Italia International Questa, um, questo impegno ovviamente è, è un impegno che um, è, è molto richiesto sui temi dell'open gov e, e, e deriva da una domanda fortissima che in questa veloce mappa ehm, eh, riguarda appunto l'attenzione che diversi gruppi eh, in particolare dell'associazionismo eh, civile eh, si, si sta organizzando per un po' capire qualcosa in più sui, sui, sul PNRR e i dati aperti quindi stanno formando delle delle raggruppamenti di domanda mh, su questi dati e quindi il nostro punto di riferimento come domanda è, è questo insieme di soggetti da, da, e oggi parleranno diversi soggetti di questi ma uh, quello che ci interessa è avere sia la prospettiva appunto della domanda e quindi mh, quando uno si pone su questi temi normalmente mh, ci sono diversi sguardi e in particolare per gli investimenti pubblici quando si tratta per esempio di un'opera pubblica lo sguardo che si ha su questa opera pubblica diventa un po' dal ciclo di vita di quest'opera pubblica e c'è un'attenzione per esempio all'inizio sullo stanziamento dei fondi e per il PNRR c'è stata questa attenzione iniziale appunto allo stanziamento e quindi eh, i termini erano per capire quanto era assegnato, quanto era il disponibile, il finanziato, ma poi quando si passa al vero e proprio progetto pubblico, e quindi si passa a un intervento di, di, di, di si, si scende a terra su un progetto pubblico, allora il lessico cambia, l'attenzione passa sicuramente a tutto ciò che è il lato, come dire, dal finanziato a quello che effettivamente è approvato e quindi eh, c'è un'attenzione forte all'inizio appunto del progetto pubblico e quindi c'è cioè, eh, l'attivazione attraverso il CUP che è, è un po' il battesimo dell'opera dell pubblica ma subito dopo c'è tutta un'attenzione invece che riguarda in alcuni casi di investimenti pubblici eh, in particolare per le opere pubbliche tutto il tema delle gare e dell'esito della gara e quindi si passa a quello che, che, che ne, ne, per noi è, è, dal bando a, a tutto ciò che è, è identificato con un codice identificativo di gara quindi con un C e quindi l'attenzione va sulla gara aggiudicata definitiva per vedere un po' chi, è, chi è svolgerà appunto quest'opera fino ad arrivare a tutto il tema del contratto e quindi il passaggio effettivo la stipula del contratto e, e tutto ciò che riguarda un po' l'evoluzione del contratto. Ecco, queste sono già um, le, le principali aree di attenzione e poi ovviamente si scende, si scende su quelle che sono eh, i livelli anche fisici delle, delle opere, quindi quello che è il cantiere dei lavori, tutta una serie di informazioni che eh, riguardano spesso e il territorio fino alla chiusura vera e propria dell'opera e quindi mh, quello che segue anche a livello contabile che spesso è ritardato e asimmetrico rispetto alla fisicità delle, delle conclusioni dei lavori fino agli aspetti che riguardano pagamenti, fatture e tutto il resto fino a, ad avere una visione completa dell'opera se è finita bene, con quali con quali risultati oppure se eh, in, in realissimi casi eh, può essere anche un'opera incompiuta e quindi l'attenzione a quello che non ha funzionato. Ecco questa visione che sembra logica da un punto di vista dell'attenzione di chi chiede dati per monitorare e guardare sia a livello territoriale che a livello settoriale non è così semplice. Quindi il lato del back office <coughs> e quindi dei flussi informativi degli investimenti pubblici e le relative banche dati in particolare nazionali coinvolgono diversi soggetti ecco oggi avremo un po' tutti questi soggetti che in particolare nella parte iniziale dell'avanzamento dell eh, degli investimenti pubblici quindi abbiamo il MEF con tutto quello che sarà il monitoraggio ufficiale del PNRR regolato da quello che eh, Alimpenisi ci racconterà con la banca dati regis poi ci sarà c'è qualche novità che vedremo per quanto riguarda tutta la parte di coop quindi come collegare la grafica dei coop direttamente ai progetti pnrr e qui avremo andrea che che ci racconterà un po le ultime novità e, e poi tutta la parte delle eh, evoluzioni che ci sono state negli ultimi tempi della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC con tutta la tematica delle, delle informazioni sulle gare e contratti come sta evolvendo poi ci sono altri aspetti che poi possiamo raccontare successivamente altre banche dati man mano che andremo avanti e, appunto questo è il, la platea delle, degli interventi e quindi chiederei eh, adesso al dottor Sauro Angeletti di... Eh, introdurre un po' l'apertura dei lavori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io in realtà sarò molto breve. E ci tenevo a contestualizzare questo webinar che è un'iniziativa che si colloca nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. Questa settimana è particolarmente importante perché diciamo restituisce concretezza laddove eh, mancasse agli obiettivi e alla finalità delle politiche eh, in tema di, di open government. Come si vede anche dal, dal programma di questo, eh, di questo webinar, eh, ringrazio in anticipo i colleghi delle amministrazioni e, e i rappresentanti delle società civili che intervengono, come si vede eh, dai contenuti del webinar, diciamo così, eh, le, le politiche per il governo aperto sono politiche trasversali che coinvolgono eh, più attori delle amministrazioni pubbliche e al di fuori delle amministrazioni pubbliche. Questo per noi è un valore aggiunto fondamentale ed è il principio che ci ha guidato nella definizione del piano, del quinto piano nazionale per il governo aperto e delle strategie implementative che abbiamo messo in campo. Seconda considerazione, non sta a me adesso dire qual è la rilevanza e la centralità del tema degli open data, parlare di dati aperti significa parlare di amministrazione aperta, quindi i due temi semplicemente coincidono e però nei ai tempi del PNRR, diciamo, abbiamo la possibilità di declinare questo tema eh, dei dati aperti in maniera eh, ulteriormente innovativa e se mi consentite eh, prioritaria. Innovativa perché eh, diciamo si tratta di eh, rafforzare eh, la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione nei processi decisionali e quindi nelle scelte che sono state fatte nel PNRR che non sono, che non sono terminate perché molte progettualità diciamo, sono eh, declinate in questa fase e nei prossimi mesi, ma anche coinvolgere gli stakeholder anche nella... Eh, nella, uh, nei processi implementativi in un controllo, tra virgolette, in un monitoraggio che è in itinere ed è, eh, ed è allo stesso tempo eh, ex post. Questo si chiama partecipazione, si chiama... <coughs> Scusate, accountability e per le amministrazioni pubbliche la sinergia tra soggetti istituzionali e soggetti della società civile è, è fondamentale anche per eh, monitorare e valutare il lavoro che viene, che viene svolto e soprattutto per arricchire le progettualità che, eh, che, vengono, che vengono messe in campo. Molte aspettative ha eh, alimentato e alimenterà il PNRR, molte opportunità da cogliere. Il dato di partenza eh, è chiaro ed è, noto, ed è noto a tutti, lo fotografa il rapporto, il rapporto DESI, lo fotografano le evidenze dirette che abbiamo nelle singole amministrazioni e le valutazioni della, della società civile. Sono altrettanto chiari però gli obiettivi cui noi dobbiamo, dobbiamo lavorare, eh, che sono il rafforzamento di, questo, di questa politica, di questo strumento, ma non ultimo eh, le competenze digitali che sono oh, presenti o che scarseggiano nelle Pubbliche, questo per noi, eh, per il Dipartimento della Funzione Pubblica, è un tema di rimente, soprattutto nel momento in cui il piano nazionale di ripresa e resilienza, eh, diciamo. Eh, Punta tutta, eh, punta tutta la riforma della pubblica amministrazione sulla centralità delle persone. Le leve sono tecnologiche e sono organizzative, ma se non rafforziamo la cultura e le competenze individuali, diciamo, questa, eh, le opportunità del, degli open data offerte dagli open data e dalla tecnologia eh, attecchiranno molto più lentamente di quanto ci aspettiamo. Ringrazio tutti i relatori per la. Partecipazione a questo evento, non rubo altro, altro tempo, siamo quasi in linea con l'orario che ci eravamo prefissati quindi restituisco la parola a Sergio Agostinelli eh, che la passerà ai prossimi relatori. Grazie. Benissimo, intanto chiedo a Gianpaolo ovviamente di aprire il suo microfono, agli altri relatori di spegnerò quando non parlano. Eccomi qui, Vai, Dai, spero che mi sentiate Perfetto. bene. Perfetto. Ok. Eh, condivido le mie slide, ma non, eh, non sarà essenziale, poi le lascerò. Eh, alle, eh, cercherò di lasciarle per, per, sì, sì, sì, come eh, sai. per il webinar. Le, le vedete? Sì, perfetto. Ok, ehm, io introdurrò solo brevemente il, la banca dati di ANAC. Che in questa azione, nell'azione 5.2, è, è un, un asset messo a disposizione non tanto eh, per monitorare in sé il PNRR, ma per essere, per eh, offrire uno strumento che è una base per l'empowerment della società civile nell'analisi dei dati in formato aperto, nel eh, trovare correlazioni. Tra diverse fonti dati e in questo modo monitorare il piano in maniera basata sui dati, sulle evidenze. Quindi eh, di per sé eh, il monitoraggio, i dati per il monitoraggio del PNRR saranno messi a disposizione da altri soggetti e, e entreranno a far parte del quinto NAT probabilmente in altre azioni, nell'ambito di altre azioni. Eh, penso all'azione 3, ma anche forse all'azione 4, in cui c'è coinvolgimento dei giovani. Mentre l'azione 5 vuole essere un'azione di empowerment della società civile di, eh, che parte dal basso nel monitoraggio del piano, che scopre quali sono le risorse già disponibili per monitorare il piano. In questo caso abbiamo per esempio i dati provenienti dal, dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso i quali si possono monitorare quelle azioni del piano nazionale di presa resilienza che, vengono, che avvengono, che passano attraverso i contratti pubblici. Non tutto passa attraverso i contratti, non tutto passa attraverso i contratti pubblici e eh, si possono mettere in correlazione i dati sui contratti pubblici con, il, con ciò che viene realizzato all'interno del PNRR. I cittadini, l'organizzazione della società civile hanno il controllo dell'ultimo miglio, cioè di che cosa effettivamente viene realizzato, e possono metterlo a confronto con ciò che è stato programmato eh, di realizzare, con ciò che le amministrazioni rendicontano sul quanto realizzato, ma soprattutto eh, correlare che viene realizzato con l'effettivo valore, valore sociale di ciò che, eh, che passa per il contratto pubblico e poi è, è, è, è l'oggetto vero de, del contratto non tanto l'oggetto eh, dichiarato ma ciò che eh, costituisce il valore del contratto eh, realizzato perché eh, come sappiamo i contratti pubblici il, gli appalti servono a realizzare opere o a, o a fornire servizi, a acquistare beni che eh, ricadono sulla cittadinanza intera, su, tutta la, su tutto il paese, il sistema paese. Allora, eh, partirò breve, brevemente da eh, cos'è la banca dati dei contratti pubblici. Penso che parte di voi lo, eh, lo sanno. Nella Banca Lati Nazionale dei Contratti Pubblici confluiscono le informazioni eh, sui, sugli appalti, quindi sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni o sulla realizzazione delle opere da parte delle pubbliche amministrazioni lungo tutte le fasi, quindi non solo nella fase di gara, ma anche nella fase di realizzazione e dopo il collaudo. e All'interno eh, del sistema di monitoraggio previsto dal decreto legge 77-2021 la BDNCP, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, io farò riferimento a BDNCP che sta per banca dati nazionale dei contratti pubblici, ha un doppio ruolo eh, al fine di ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione delle infrastrutture. Il ruolo di strumento di vigilanza per la correzione di eventuali criticità e eh, un ruolo di eh, sistema di monitoraggio per l'andamento generale e la contrattualistica pubblica. È un ruolo che già, sono ruoli che già la banca dati in qualche modo riveste, ma sono contestualizzati nel decreto legislativo, nel decreto legge 77 2021 all'ambito del PNRR. Uno dei fattori di successo della banca dati è che esiste un codice univoco per ciascuna gara, eh, per ciascun lotto delle gare. Eh, noto come CIG, che consente poi di eh, seguire l'andamento dei lavori, dell'andamento del contratto lungo tutto il ciclo di vita, quindi dalla, dalla pubblicazione della gara fino al collaudo, e anche di seguire eh, informazioni correlate al contratto, quali sono i pagamenti, eh, le fatture, perché nella. Nella norma sulla fatturazione del, per le pubbliche amministrazioni si chiede di inserire eh, il codice univoco di contratto all'interno della fattura, eh, lo stesso vale per i pagamenti fatti attraverso il, i pagamenti elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni e non solo, esiste una norma sulla tracciabilità dei pagamenti che impone agli operatori economici che si aggiudicano il contratto di eh, inserire questo codice univoco anche dei pagamenti ai fornitori e ai subfornitori. È la cosiddetta norma per la tracciabilità dei pagamenti dei contratti pubblici. Eh, per cui, a livello nazionale, si possono seguire i flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. Eh, e si possono mettere in, co in correlazione i dati della BDNCP con i dati provenienti da altre banche dati. Faccio l'esempio del CUP, eh, quelli della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana perché quando pubblicano un appalto eh, le, le pubbliche amministrazioni devono inserire il codice CID e i dati eh, provenienti dal tender electronic daily quindi dalla banca, dalla banca dati relativa alla pubblicazione dei contratti a livello europeo a alla Gazzetta ufficiale europea per i contratti pubblici e eh, in questo modo esaminare quelli che sono eh, i dati forniti da, dalla sezione Falso a più banche dati. Le informazioni saranno brevissimo, sono quelle su tutti i cicli di vita dell'appalto, le troverete poi nelle slide che distribuirò, eh, dalla pubblicazione fino alla conclusione al collaudo eh, con i relativi valori e eh, i partecipanti e le somme liquidate. La BDNCP è nata nel 2005, quindi abbiamo dati eh, dal 2006-2007 in poi. Nel 2005, chiaramente, essendo un esperimento di digitalizzazione, i dati provenivano attraverso, attraverso floppy disk. Dal 2007 abbiamo un sistema di rilevazione online, eh, completamente quindi digitalizzato, che le stazioni appaltanti utilizzano per inviare i dati. È un obbligo delle stazioni appaltanti inviare i dati alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e eh, via via eh, i servizi offerti da che si sono eh, arricchiti di altre funzionalità. Quindi eh, esiste un, in Italia un fascicolo virtuale dell'operatore economico, noto una bucci BucciPass, eh, esistono servizi per la pubblicazione dei dati, gli stessi dati dei contratti in TED esistono anche una serie di eh, servizi eh, messi a disposizione delle stazioni cantanti eh, tramite eh, la modalità attualmente SOP, ma diverrà eh, la modalità REST, quindi la modalità normale di interoperabilità tra eh, piattaforme della pubblica amministrazione. E inoltre gli ultimi sviluppi sono quelli di Messa a disposizione dei dati dei contratti in formato open data. Questo eh, è stato pensato proprio in virtù della doppia missione dell'autorità, che è di prevenzione della corruzione attraverso la trasparenza, e di, eh, di vigilanza sui contratti pubblici. Fin dal 2014, quando l'autorità è diventata l'autorità autorità ex autorità. Eh, di vigilanza sui contratti pubblici è stata assorbita all'interno dell'autorità eh, per l'Anticorruzione, l'autorità nazionale di la missione è cambiata è quella di coinvolgere tutte le forze eh, positive della, tutto, eh, tutte le forze eh, della società civile nella prevenzione della corruzione. E ciò avviene soprattutto attraverso la trasparenza, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, ma trasparenza che ha un utente fondamentale nella nell società civile. La banca dati è un esempio di eh, best practice a livello europeo. Nel 2018 è stata riconosciuta dalla Commissione europea come miglior registro dei contratti pubblici per funzionalità aperta e per completezza dei dati. E eh, con il portale dei dati aperti si è voluto dare un'ulteriore eh, funzionalità al servizio proprio della società civile eh, nel 2022, nel 2020, alla fine del 2020, a settembre del 2020 sono state messe a disposizione della società civile le informazioni sugli appalti si tratta di informazioni su 60 milioni di contratti attualmente eh, questi dati che vedete nella slide sono, non sono di stamattina, ma al momento attuale abbiamo circa 60 milioni di contratti pubblici, eh, per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro e, e, e, e informazioni su imprese, stazioni appaltanti e altre informazioni. La banca dati eh, opera in regime di interoperabilità con altre banche dati. Le pubbliche amministrazioni già da vari anni, dal 2014, possono accedere ai dati della banca dati nazionale dei contratti pubblici. Abbiamo per esempio l'esempio di DAP, eh, abbiamo avuto l'esperienza della DAP, della piattaforma nazionale DAP, adesso più e la banca dati degli operatori economici che poi non è mai entrata in funzione. E, e varie altre banche dati, comprese quelle della Commissione Europea, poi i servizi TED e le Certis. Proprio di questo mese è la messa a disposizione di servizi per l'invio e pubblicazione dei contratti pubblici, degli avvisi di contratto pubblico, quindi del bando, al TED. E, esistono varie varie banche dati che interoperano con la banca dati dei contratti pubblici, soprattutto per le funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico. E, eh, per quanto riguarda i dati in formato aperto, non è disponibile solamente un sito CITAN da cui scaricare i dati in formato aperto, ma gli stessi dati sono indicizzati anche a livello nazionale, quindi rientrano tra i dati eh, disponibili e ricercabili tra le banche dati in formato aperto a livello nazionale, perché sono metadatati con le, seguendo gli standard eh, nazionali ma anche europei di metadatazione per i, per i dataset, ma l'autorità ha voluto mettere a disposizione anche un portale service di analisi dei dati che permette di calcolare alcuni semplici indicatori eh, sui contratti pubblici, eh, andando a, a effettuare delle ricerche per stazione affaltante, per codice di gara, per determinati periodi di, di pubblicazione. Quindi eh, esistono funzionalità per analisi dei dati che presto verranno integrate anche con un insieme di, di indicatori eh, calcolati sempre sui dati della BDNCP. Per, eh, la, eh, diciamo per conoscere, eh, il, per mettere in correlazione i dati sugli appalti i dati, o altri dati, eh, dati provenienti da altre banche dati, con i livelli locali di, di corruzione. Eh, questo è un progetto che, che sta andando avanti e presto daremo delle informazioni. Però è importantissimo per la società civile il risultato di un progetto finanziato dal, dal, dal programma di finanziamento della commissione europea ed eh, è certo con metti in euro faciliti il progetto è il progetto emelde e all'interno di questo progetto l'autorità per migliorare il il eh, database nazionale, cioè nazionale dei contratti pubblici, il parcheggi nazionale di contratti pubblici, un registro di interesse non solo nazionale ma anche europeo, ha pubblicato i dati sugli appalti, appalti sovrasogli, quindi quelli di interesse europeo, in formato eh, scusa Gianpaolo, hai un, un minutino, un minuto Gianpaolo, sì. eh, in formato standard, open contracting, data standard, questo formato è un formato adottato a livello mondiale per la pubblicazione dei dati sugli appalti e Open Contracts in Partnership, che è una delle eh, organizzazioni della società civile che fanno parte poi anche della, dei, dei programmi, sono attori rilevanti ai programmi RGP, ha messo a disposizione una serie di strumenti per analizzare i dati sugli appalti quando essi vengano forniti in formato cds quindi questi dati sugli appalti in formato cds eh, che sono presenti sul portale dell'autorità dell nazionale di corruzione di cui vi, vi darò adesso nella, nella chat il link possono essere utilizzati dall'organizzazione eh, società civile per eh, imparare in qualche modo a leggere i dati in formato aperto sugli appalti e questo sarà proprio il programma dell'azione dell 5D. Vi ringrazio e eh, qualsiasi domanda alla fine. Grazie Gianpaolo, intanto chiedo ad Aline Pennisi di, di aprire il microfono e welcome. Okay. Sì, buongiorno a tutti. E chiedo di disattivare a Gianpaolo le sue slide così inseriamo quelle di Alin. Okay, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi oggi e con coloro che hanno trovato il tempo per partecipare e ascoltarci. E, um, mi fa particolarmente piacere perché appunto eh, sono più o meno dieci anni che parliamo di Open Data, un pochino di più, diciamo dieci in maniera un po' più concreta. E credo che il lavoro che eh, svolgono i tavoli di OGP Italia sono, si sono dimostrati molto importanti nella loro capacità di aver coinvolto in questi anni un gran numero di attori, sia istituzionali, delle amministrazioni, che comunque eh, oggi sono molto più impegnate, Open Data è un po' uno standard, poi ci sono tante complessità, se sono proprio i dati che ci servono, se sono quelli che vogliamo se ce l'abbiamo in tempo e così via di seguito, ma senz'altro il vostro lavoro è stato molto importante per mettere in rete eh, molte persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche e che eh, eh, diciamo sono interessate a eh, questo, eh, questa diciamo, modalità e allo sviluppo di tutti quelli che sono possibili benefici che derivano dall'idea di mettere a disposizione i dati in, in formato open ed è stato anche importante per mettere insieme un dialogo tra eh, diciamo vari attori, società civile in senso ampio, interessati in senso ampio alla cosa eh, diciamo pubblica e alla possibilità di utilizzare questi dati. Quindi diciamo mi fa particolarmente eh, piacere per questo essere eh, qui oggi. Il collega dell'ANAC eh, ci ha fatto vedere diciamo tanti eh, sviluppi, eh, io eh, diciamo al Ministero dell'Economia delle e di Finanza dove Attualmente mi sto occupando di eh, PNRR, eh, abbiamo diciamo, un confronto continuo con eh, ANAC e con le interoperabilità tra eh, le nostre banche dati. Questa eh, crescerà nei prossimi anni perché è un'esigenza proprio per il monitoraggio eh, del PNRR e, eh, eh, diciamo, e, e credo che in questo, eh, in, tra qualche anno, appunto, anche chi è interessato a poter ricostruire eh, tutta la filiera e a guardare molto più nel dettaglio tutta una serie di cose potrà farlo più che nel passato. Il PNRR è un po' un'occasione per fare anche il bilancio no? di cosa pensavamo che si poteva fare con gli open data, cosa ci facciamo, far tesoro delle esperienze che ci sono state e anche cercare di capire dove oltre si può spingere questo eh, tipo di frontiera. Allora eh, diciamo oggi io non vi presento gli open data del PNRR che eh, diciamo non ci sono, sono pochi, il PNRR eh, diciamo è tutto in uno stato di partenza, è stato approvato a luglio scorso ma eh, diciamo ancora la definizione di quali sono gli interventi che vengono finanziati in questo strumento eh, non sono eh, diciamo eh, come dire tutti disponibili Facciamo, diciamo, come dire, fatica anche noi che dobbiamo fare il monitoraggio centralizzato a eh, ancora strutturare eh, tutto il, il sistema, quindi ci sono, eh, diciamo, poche cose. Però, diciamo, ciò non di meno, secondo me è utile questo confronto, sperando sempre che io possa avanzare nelle slide, vediamo, ecco, utile questo confronto per magari dare qualche... Eh, diciamo informazioni in più, non soltanto su non tanto forse su quello che può essere la strategia open data per i PNRR, che appunto è in corso di costruzione, ma anche per fare delle riflessioni e, e scacciare dei falsi miti che nella comunicazione a mio avviso già eh, si sono eh, instaurati. Una cosa, diciamo, molto importante e che sarà una sfida nella strategia open data è comprendere che il PNRR e i PNC che non si nomina, cioè ulteriori 30 1,6 miliardi di euro del bilancio nazionale che accompagnano il PNRR. Bene, è importante comprendere che questo sforzo straordinario di investimento, a differenza di altri fondi che noi conosciamo, che siamo abituati a vedere in open data, come la politica di coesione, questi fondi sono innestati e questi investimenti sono innestati nella politica ordinaria. È molto difficile per diversi interventi separare, è una questione più contabile che oggettiva, che cosa è spesato nel PNRR e che cos'è che è spesato altrove. Vi faccio qualche esempio, intanto quando parliamo di investimento non parliamo solo di infrastrutture ma anche di incentivi alle imprese che poi con questi soldi investono e anche l'investimento in capitale umano. Ma per dirvene proprio alcune, il super bonus che tutti conoscete, Transizione 4.0, che sono degli incentivi per la digitalizzazione delle imprese, sono degli interventi che sono pagati in parte dal PNRR, in parte dal bilancio nazionale, in parte dal cosiddetto PNC. Così l'edilizia scolastica, l'edilizia scolastica è un mondo di interventi pubblici che per fortuna da qualche anno ha ricevuto maggiore attenzione e maggior, maggior finanziamento, ha un finanziamento aggiuntivo nel PNRR che però è difficilmente separabile nella logica, nella strategia dell'intervento da quello che sta nella politica ordinaria, lo stesso si può dire per gli investimenti negli IPCEI e tanti altri esempi. L'altro eh, elemento che diciamo, va a connotare meglio questo fatto che il PNRR non è un fondo separato ma è la politica or ordinaria rafforzata ehm, è il fatto che il piano è, è, ha eh, dei cosiddetti progetti in essere ovvero dei progetti che dovranno rispondere ai requisiti del PNRR per poter essere rimborsati diciamo, dalla Commissione Europea ma erano già previsti prima che il piano partisse erano già previsti vuol dire che erano coperti finanziariamente non vuol dire che erano veramente partiti bene oggi uno eh, diciamo delle attività su cui tutte le amministrazioni soprattutto appunto ministeri dipartimenti della, della presenza del consiglio di ministro sono impegnati insieme con il MEF è proprio quello di andare a individuare quali progetti eventualmente già finanziati su queste righe, su queste linee di investimento del bilancio pubblico possono rispondere ai requisiti del PNRR e quindi far parte un domani di quello che sarà il pacchetto dei progetti che saranno etichettati PNRR. Questo per quanto riguarda, diciamo, appunto comprendere che cosa vuol dire osservare in open data il PNRR. La prima riflessione che mi viene da dire è che sarebbe un po' strano osservare il PNRR ma non il complemento di questi interventi che stanno altrove. Quindi una particolare attenzione sia per chi, come noi, dovranno, eh, come dire, mettere a disposizione questi dati, ma sia per chi li vorrà utilizzare, è per tante domande a cui vorranno rispondere cercare di avere la stesso tracciato di pubblicazione open data perché bisognerà mettere insieme dati che provengono magari da diverse fonti noi livello MEF su questo giudiamo un po' meglio in casa perché la open BDAP, che già mh, pubblica in formati open gli, i dati sulle eh, opere pubbliche mh, no? secondo un determinato tracciato andranno a essere, diciamo, complementate con il pacchetto PNRR. Anzi, alcuni degli operatori vedranno forse alcuni CUP che erano registrati da una parte cambiare di portafoglio, di portafoglio finanziario, ovvero essere poggiati da qualche altra parte. Quindi bisogna aspettarsi nei prossimi mesi e probabilmente per tutto il primo anno di eh, effettiva attuazione eh, possibili travasi di pacchetti di CUP da un contenitore finanziario a un altro. Altro elemento, e questo diciamo è proprio una sfida per tutti, finora, e molti diciamo abbiamo moltissime esperienze su cui appoggiarci, eh, eh, c'è stato eh, diciamo come dire abbiamo determinato in qualche modo uno standard per il monitoraggio in formati open, di progetti dal punto di vista del loro finanziamento e della catena procedurale di realizzazione, ciò che il collega dell'ANAC ci ha ben illustrato prima. Bene, oggi, oltre ai finanziamenti e alle tappe procedurali, che comunque in precedenti esperienze non erano del tutto connesse integralmente ai dati sui finanziamenti, almeno che qualche diciamo, ricercatore questo lo abbia fatto e ripubblicato, Abbiamo oggi comunque quello che volevo dire, la grande sfida di cercare di rappresentare i risultati. Qui ci sono moltissime questioni metodologiche, definitorie, oltre che di rilevazione dei dati, perché molti dei cosiddetti target del PNRR, che sono indicatori quantitativi, non sono ancora ben definiti, oppure sono eh, degli indicatori quantitativi che misurano per esempio la realizzazione dei diversi eh, progetti in termini di chilometri in termini di metri quadri di un edificio efficientato in termini di numero di studenti che hanno beneficiato di un corso di formazione ma per essere conseguiti dal punto di vista del PNRR all'interno degli accordi europei non basta la misurazione ci sono tutta una serie di requisiti che devono essere soddisfatti e che sono spesso descritti assieme all'indicatore per esempio Dobbiamo eh, essere riusciti a formare mille studenti di cui 40% al sud, almeno 10% in una certa fascia d'età, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è una rappresentazione, diciamo, ben più complessa dell'avanzamento di un unico indicatore. È un set di informazioni che bisogna poter mettere a disposizione e non è sempre, diciamo, l'architettura di tutto ciò deve essere, diciamo, veramente studiata. C'è anche l'ambizione, cioè l'ambizione, c'è anche la necessità in qualche modo di offrire un monitoraggio open delle riforme e questo è un terreno su cui dovremmo eh, diciamo magari in questa appunto nuova stagione cercare di interloquire di più anche con il Parlamento e i loro servizi eh, per cercare di capire come si può spingere anche la loro diffusione informatica, con in cui diffondono l'informazione a una frontiera ulteriore. Ci sono poi nuove regole per gli appalti che coinvolgono solo magari i progetti finanziati col PNRR e col PNC, con i colleghi dell'ANAC, stiamo lavorando per consentire un monitoraggio di tutto ciò e renderlo poi disponibile, mi riferisco per esempio alle clausole cosiddette occupazionali sugli appalti del PNRR e poi va bene, questa è una grande sfida per noi che cerchiamo di lavorare in questo settore, le strutture amministrative e le loro funzioni per il monitoraggio del PNRR si stanno ancora costituendo, quindi diciamo come dire non abbiamo ancora eh, diciamo, tutto ciò che servirebbe per poter andare avanti. Come dicevo è un'opportunità non soltanto diciamo, per spingere oltre la frontiera rispetto ad alcune di quelle sfide, ma anche perché grazie alle esperienze di questi dieci anni la diffusione di open data è cresciuta notevolmente, abbiamo tante cose su cui innestarci e complementare. Ci sono numerosi attori attrezzati per utilizzare gli open data per scopi molteplici e diversificati e quindi dobbiamo diciamo, lavorare anche su questo, soprattutto per chi è interessato al mondo della partecipazione, su cui ci sono stati eh, diciamo, in questi anni anche delle chiare sperimentazioni. Voglio tornare indietro di qualche anno per cercare di capire come ci troviamo ora rispetto a quello che erano degli assomi fondanti diciamo, degli open data. Uno di questi assiomi era dire open data è una strategia più efficiente. Lo Stato, la pubblica amministrazione si può disfare di alcuni compiti e lasciarli fare ad altri, con diversi vantaggi. Secondo chi eh, diciamo, vedeva negli open data questa maggiore efficienza di tutto il sistema diciamo, collettivo, lasciando per esempio ad altri attori, no profit, intermediari privati, di intervenire nella produzione di servizi grazie alle open data tra cui informare i cittadini della cosa pubblica, no? Riuscendo, mettendo insieme dati grezzi, a estrapolare nuovi significati e conoscenza nuova. Beh, mi viene da dire che se sui servizi pubblici forse non abbiamo visto tantissimo o non abbiamo visto tutto ciò che abbiamo sperato, in parte perché i dati che sono stati open in questi anni non erano sufficienti per farlo, in parte perché forse... Il settore eh, privato non è abbastanza maturo per farlo. Sulla comunicazione, sulla trasparenza, dobbiamo dire che i, i progressi sono notevoli e questo è grazie anche agli Open Data. Rispetto all'era pre-PNRR, la numerosità degli attori che intervengono per mettere insieme informazioni disponibili oggi nemmeno Open sono numerosissime e devo dire che dal punto di vista della comunicazione sul PNRR fanno anche un buon lavoro, in questo momento fanno più lavoro di quello che fa il governo, sono più aggiornati sui loro siti, danno molti più stimoli, angoli, interpretazione al dibattito pubblico. Questo forse ci porta lì, ad avere un lì, po' di lì, conforto? Allora, in un minuto così facciamo anche un po' di... Ok, vado velocemente, questo ci porta ad avere un po' di conforto su un secondo assioma su cui si poggia la logica open data e che open data è più eh, democratico, Ebbene sappiamo però e questo lo sanno chi ha sperimentato percorsi di partecipazione in questi anni che serve un dialogo a due quindi non bastano gli open data, siamo in una società poco abituata a lavorare con i numeri quindi anche se ci sono più numerosi attori non è detto che riescono a pervadere la maggior parte della, eh, della popolazione e però eh, quindi diciamo su questo diciamo secondo me invece l'area è più grigia mentre sul primo assioma direi che alcune cose le vediamo. Open data è più efficace per supportare le decisioni? Bene, io questo che, credo che sia questa la vera sfida del PNRR, che è un programma che ha una vocazione eh, di essere basato sulla performance e non più solo sulla spesa, e quindi questa sicuramente è una delle leve su cui bisognerebbe cercare in questi anni di concentrarci di più. Eh, e gli open data, diciamo, del PNRR da soli su questo non basteranno. Quindi servono anche altri. Pochissimi spunti per delle slide che poi verranno lasciate eh, diciamo per chi vorrà consultare il webinar dopo. Abbiamo qui fatto una piccola rassegna di che cosa stanno facendo gli altri paesi. Eh, ci sono situazioni molto diversificate. Vorrei eh, andare su sottolineare due elementi. Uno che riguarda un elemento che viene spesso richiesto che è quello dei bandi e degli avvisi. Sapere in tempo la domanda che un programma di investimento di questo tipo sta creando da, per, per le, gli operatori economici le imprese ma anche i cittadini bene soltanto sette paesi stanno cercando di fare questo nessuno di questi li fa in modalità open data è un'area tutta questa da esplorare su cui ci sarebbe tanto che si può eh, costruire al momento chi è che pubblica open data vabbè l'Italia ve l'ho detto ha pochissimo, c'è un impegno però normativo a farne molto di più quindi qualcosa arriverà sono soprattutto Francia e Portogallo, quindi soltanto due paesi, al momento chi sta facendo, mi, consentitemi di dire la mia opinione personale, è sicuramente la Francia, che eh, diciamo è partita prima, anche perché aveva già un programma nazionale di ripresa e il finanziamento, nel loro caso europeo, eh, costituisce soltanto la piccola parte di un programma che era già avviato, secondo la stessa logica e quindi sono da questo punto di vista delle rappresentazioni della fornitura dei dati open in vari formati, tra cui anche le API, molto più avanti degli altri. Mi taccerei qui per motivi di tempo, comunque le slide hanno su questo un, eh, una serie di ricchi dettagli su quello che stanno facendo gli altri paesi. Eh, oggi spero che ci potremo confrontare con loro sulla partita open data, magari tra un anno, dove saremo tutti più maturi. Grazie grazie Alin, chiedo intanto a Andrea Cacchiarelli del Dipe di collegare il microfono è stato importantissimo questo intervento di Alin Pennisi anche perché lei dall'alto dell'unità di missione del servizio centrale del PNRR come dire, dipendiamo molto dai da risultati di, di quell'ufficio, quindi faremo sicuramente con tutto il gruppo de, dell'impegno, ulteriori eventi di aggiornamento dell'evoluzione quindi noi siamo disponibili a perdere un po' più di tempo e andare molto sull'analitico. però per adesso siamo un po' ristretti come tempi chiedo Andrea Sergio scusami ti devo però correggere non ho io la responsabilità no, del no, sistema certo. di monitoraggio del PNRR certo, quindi certo. Eh, diciamo certamente eh, diciamo, ho a cuore e eh, diciamo, cerco il più possibile di eh, accelerare questa direzione però bisogna pure dire che non è il mio ufficio che ha questa responsabilità quindi, diciamo, ecco, devi confidare su me, ma anche sull'aiuto di tanti altri colleghi in tante altre amministrazioni per poter immaginare di fare un buon lavoro in questi anni. Grazie. Grazie. Vai Andrea, allora con, a chi, con chi dobbiamo confidare, Andrea? Dicelo tu. Eh, chiaramente, allora, intanto saluto tutti, chiaramente credo, sarà abbastanza scontato, che si tratta di fare un gioco di squadra. Cioè qui non è, non è più possibile... Eh, avere una logica di um, un soggetto che in qualche modo riesce in autonomia unico a mettere a terra tutto quello che è necessario ma in realtà come vedremo poi queste poche parole che vi dirò cercherò un pochettino di um, spiegare al meglio questo concetto cioè in realtà ognuno deve fare la propria parte eh, per quanto riguarda il sistema CUP il codice unico di progetto che è un pochino quello su cui vi volevamo parlare. Eh, io vi dico adesso uno spaccato in merito a quello che si sta facendo pro PNRR, poi con con Aline Pennisi e la sua struttura, ma la struttura anche della, della, della comunità centrale per PNRR, chiaramente i contatti sono frequenti, quasi giornalieri, ehm, perché appunto... Mh, per far girare i dati per metterli poi a disposizione degli, uh, degli altri, eh, per rispettare chiaramente gli oneri di monitoraggio previsti dalla normativa, chiaramente vanno prese delle decisioni e eh, proprio in questi in questo periodo, che è la fase iniziale. È vero che i progetti in parte sono già partiti, però, dal punto di vista della fase di monitoraggio si sta lavorando proprio in questi momenti a prendere decisioni più giuste più giuste, poi per rappresentare i dati, non solo per la parte chiaramente open data e quindi della parte del, diciamo così, del rendere conto all'esterno con la questione della trasparenza ma proprio per eh, dimostrare, dimostrare a tutti eh, l'andamento eh, del PNRR e del PNC quindi diciamo l'obiettivo ehm, è molto ambizioso eh, le scelte che stiamo prendendo sono anche difficili però mh, magari nel corso del tempo ci si ripensa, si cambia, però insomma si deve partire dagli strumenti che già abbiamo a disposizione. Allora, si è partiti subito dal codice unico di progetto, anche nell'ambito del PNRR, come già hai detto tu, Sergio, in una delle slide che hai presentato, che secondo me rappresenta, rappresenta molto bene quali sono gli attori coinvolti, e le fasi fondamentalmente curate da ciascun attore in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici, chiamarlo... chiamarlo, chiamarlo se chiam lo chiamiamo così in senso veramente ampio. Eh, il, il CUP è attualmente stato adattato, e questo da, da ottobre 2021, adesso senza che vi parlo di che cos'è il CUP, tanto queste cose sono già state acquisite, comunque vi rimando a tutti i siti che parlano di questi aspetti. Il CUP dal ottobre 2021 è stato integrato oh, per permettere a chi genera il singolo codice da associare al singolo progetto, che poi è, L'elemento cardine è l'unità di rilevazione del sistema di monitoraggio. Quindi bisogna stare molto attenti a capire che cos'è un progetto di investimento pubblico in tutte le sfaccettature. Chiaramente abbiamo parlato di lavori, eh, servizi e eh, forniture. Ma in realtà i progetti di investimento pubblico non si esauriscono soltanto all'interno di queste macrocategorie. Ma riguardano eh, chiaramente anche gli incentivi alle imprese, i contributi che si danno alle persone eh, eh, fisiche eh, e quindi insomma eh, l'argomento è ancora più ampio sul portale Open OpenCup eh, scusate, in fase di generazione del CUP è possibile a ottobre del 2021 associare qual è la cosiddetta tematica che non è altro che la, diciamo la, la struttura del PNR eh, all'interno del quale si va a collocare quel determinato progetto e sto parlando della missione eh, componente misura subinvestimento eh, che sono già previsti chiaramente dalla, dalla struttura del PNRR e quindi ciascuna stazione d'appalto in sostanza candida al quando candida al finanziamento il progetto su una di queste eh, voci lo deve fare e lo deve registrare nel sistema CUP però le cose vanno dette subito bene dall'inizio, non si tratta di un dato che fa riferimento a il, eh, se effettivamente è stato concesso un finanziamento sul PNRR magari eh, sarà così però quella è una dichiarazione della stazione d'appalto che vuole avvalersi di questa, anche di questa fonte di finanziamento questo vorrei che sia chiaro perché magari poi chi fa, fa elaborazioni di dati eh, poi magari com, può, può essere portato fuori strada e si sta facendo ancora di più e questo lo sa bene anche agli grazie al loro contributo e alla sinergia che abbiamo avuto in questo periodo eh, da giugno chi chiederà il cup oltre a dare questa indicazione dovrà dare anche la stima del valore del target che vuole raggiungere con quell'iniziativa in sostanza dovrà eh, segnare, segnalare e quindi questa informazione diventerà parte integrante del corredo del codice unico di, di progetto se si impegna ad esempio, a fare, um, stiamo parlando indicatori di eh, indicatori. In particolare dei, degli indicatori di realizzazione: i target di realizzazione. Quindi, se si impegna entro eh, una data che è chiaramente compatibile con le scadenze del PNRR, eh, eh, una, contribuire alla realizzazione di una parte del target previsto. Che sono molto, eh, sebbene, sono ancora in fase di fine tuning, Comunque sono già previsti per ogni subinvestimento quali saranno i target da utilizzare e questa è un'informazione che sarà precensita anche sul sistema CUP. Inoltre il sistema CUP, questo, vi sto dicendo queste cose perché poi eh, automaticamente pian piano saranno pubblicate sul portale OpenCup e quindi saranno poi messe a disposizione chiaramente anche di chi eh, vuole effettuare il cosiddetto monitoraggio civico o altre, o altre attività. Ehm, un aspetto che sicuramente va, a, va illustrato e eh, eh, insomma cercherò di essere più sintetico possibile è che eh, attraverso i lavori che stiamo facendo sarà possibile classificare in maniera più precisa i progetti che rientrano nell'ambito del PNRRR perché stiamo introducendo oh, delle eh, modalità guidate di generazione del CUP Solo, esclusivamente proprio dedicati agli avvisi ai bandi che hanno a che fare con PNRR quindi anche, anche lì questi progetti e quindi i relativi corretti informativi saranno, eh, all'interno all di questi corretti informativi saranno presenti delle informazioni che permetteranno di raggruppare in maniera molto flessibile questi progetti all'interno di uno specifico avviso per esempio all anche all'interno di un subinvestimento. Allora, un elemento chiave è da dire che eh, c'è anche il rapporto di collaborazione con l'ANAC e sfruttando appunto questi nuovi dati che vengono inseriti nella fase di generazione del CUP ci si può presentare poi, per esempio, in fase di gara nella richiesta del CIG, richiamando il CUP eh, censito in questo modo e quindi sfruttare al meglio queste informazioni anche dal punto di vista eh, delle fasi successive di attuazione, quelle, eh, insomma dedicati al momento, chiaramente, della, della, della gara. Eh, vi dico altre due, vi do, eh, altre due informazioni, due pillole, poi lascio la parola alla mia collega Emanuela Cappello, che poi si, si è occupata del rapporto con, eh, che abbiamo avuto con OGP. Eh, stiamo, stiamo realizzando nuova, il nuovo portale Open Cup. grazie anche al contributo di, di SOGEI, SPA e eh, della ragioneria dello Stato in dell'ispettorato IGT. Stiamo rivedendo completamente il portale eh, OpenCoup. Pubblicheremo tutte le nature proge progettuali attualmente presenti. Stiamo parlando di circa 8 milioni di record, ma che riguardano anche i contributi alle persone, eh, i, i progetti di ricerca, i corsi di formazione che attualmente non sono visibili. E poi attiveremo, speriamo che sia portato comunque a, a compimento, eh, un'interoperabilità del portale in maniera quindi da essere utilizzato come una sorta di Google, eh, dei progetti di investimento pubblico, eh, una volta individuato un corredo informativo di un PUP, poter andare a eh, chiamare altri portali come eh, la BDNCP dell'ANAC, Open BIDAP, Open Coesione, Silos, che è la, diciamo così, il sistema per gli interventi che rientrano nelle, nelle opere prioritarie, eh, sfruttando quello che è l'interoperabilità, quindi le API, mantenendosi su quel sito e oltre ad avere il corredo informativo del codice con tutti i dati a corredo, eh, ricevere anche le informazioni prelevate da, da questi altri portali. Eh, per me, insomma, adesso passo la parola a Ana Emanuela che magari vi dà un'illustrazione di quello sì. che sarà la pubblicazione nell'ambito del, del della settimana della, dell'amministrazione aperta eh, sul portale open.com. Sì, vediamo se... Allora dovresti. pari dallo stesso computer di Andrea, vero? E eccomi, sì, sì, ah, sì va ci vabbè. siamo organizzati ecco, per.. Eh di intercambiarci. Allora, eh, innanzitutto grazie per la partecipazione, grazie anche al, diciamo al, al, al tavolo OGP e a questa iniziativa della settimana dell'amministrazione aperta Open Gone Week ecco, per essere in linea appunto con, eh, con l'iniziativa a livello globale per, e per il tema degli Open Data Open Cup. Ehm, diciamo partecipa sempre con molto piacere, molto volentieri perché eh, con questo tavolo, con questo confronto eh, raccoglie anche un po' le esigenze e, e riesce ad accrescere anche la sensibilità sia da parte del, degli, altri, degli altri partner, degli altri stakeholder e quest'anno anche in questa formula eh, con l'organizzazione civile e questa partecipazione a, stretto, a stretta collaborazione diciamo eh, rende questo scambio ancora più arricchente e, diciamo che eh, questa, diciamo, il nostro impegno per questa settimana per questa edizione eh, la pubblicazione, come anticipava Andrea, il eh, venerdì 20 di questo dataset eh, in anteprima, appunto, in attesa appunto che OpenCoop eh, venga rilasciato sì, con il nuovo restyling e quindi porti e sponga tutte le nature, eh, andiamo a fare questo primo rilascio del, del dataset focus PNRR con questa tematica, con questo nuovo campo eh, di cui vi ha parlato Andrea, articolato con la missione Componente e, e Misura. E, e poi eh, sarà composto di anche altre voci per poter fare eh, delle analisi rispetto a quello che lui parla, eh, diceva della eh, template CUP di queste funzionalità guidate semplificate eh, che hanno diciamo che si sono eh, costruite sugli avvisi PNRR di cui le amministrazioni titolari o menanti eh, del, de, dei finanziamenti ammissibili a PNRR si sono avvalse. E quindi c'è stato un, uno scambio molto, molto fruttuoso rispetto a questo. E vi faccio vedere, vi condivido un attimo la pagina in modo che... Eh... Allora, arrivo. Condividi. No. Eh, qui siamo qui. Eh, sì, ecco qua. Aspettate, non so se vedete lo schermo no. Condividi questo. Sì. Eh, eh, devo... Condividi l'ompage open OpenCup? Eh... Sì, la vediamo. Vedete? Sì, sì. Ok, sì. okay. allora qui eh, sostanzialmente andremo nella pagina di accesso agli open data, andremo ad integrare, ad implementare questa parte di tabelle che ora sono al, si riferiscono al mese, eh, al mese precedente a breve. Eh, verranno rilasciate le nuove tabelle e poi ci sarà una nuova tabella eh, che eh, amplierà anche le nature, cioè mentre qui il parco progetti eh, è riferito a eh, lavori pubblici, incentivi alle imprese e contributi a privati, eh, sul dataset PNRR troveremo tutte le, mh, le nature censite dal sistema CUP. E quindi quello di cui vi diceva anche Andrea, andremo ad esporre anche i servizi, eh, acquisto e realizzazione di, di beni e servizi e incentivi alle imprese e eh, abbiamo anche provato con il primo scarico che, che abbiamo fatto appunto con il gruppo di lavoro a, a, diciamo, a far vedere una panoramica della numerosità dei progetti abbiamo fatto uno scarico venerdì scorso, ecco, il, il 12, la prima decina di, di maggio e, e siamo andati a vedere come si sono mossi questi, questi cup eh, nella banca dati appunto targati con il tag tematica PNRR e eh, Abbiamo visto che eh, questa diciamo è una panoramica sulla numerosità dei progetti perché come vi diceva Andrea la parte finanziaria poi dopo quando la rilasceremo adesso il 20 alla comunità open data bisogna un attimo eh, appunto eh, analizzare più profondamente per capire qual è il pezzettino o l'intero intervento finanziato poi dal PNRR e quindi già vediamo che eh, questa parte si riferisce ai lavori pubblici che su un totale di abbiamo 70, circa 70.000 progetti, quasi 71.000, il 53.000 sono dei lavori pubblici registrati ad, ad oggi. Quindi il 75% si riferisce ai lavori pubblici. Scendendo... Eh, abbiamo visto che eh, nella dimensione, sempre nel, diciamo nel, nell'identikit del sistema CUP a livello di classificazione dopo la natura abbiamo un altro livello di dettaglio che la tipologia e poi arriviamo al settore. Il settore che eh, si è mosso di più, si è registrato diciamo, ad oggi, eh, sono 33.839 quindi il 63% sono infrastrutture sociali. Qui abbiamo una panoramica ecco, sulla, invece, sulla distribuzione geografica di questi interventi e vediamo appunto in questa mappa eh, la parte eh, di Piemonte e Lombardia, ma anche la Sicilia e Lazio. E questi sono appunto la distribuzione di interventi PNRR per regione. E di qui siamo andati a, a, diciamo, a fare una prova sulla, um, sulle, sei missioni, sulle sei missioni di cui si, si compone il piano. Quindi abbiamo visto che la parte di transizione ecologica, che mi sembra essere la missione 2, è quella più attiva adesso nel sistema CUP, si è attivata con uh, circa 30.000 progetti, quindi il 43% della rivoluzione verde. E, Andando ad esplodere questa porzione abbiamo visto che la tutela del territorio, quindi gli interventi di risorse idriche di sesto, eh, verde pubblico anche, eh, insomma, si sono, eh, hanno registrato il proprio progetto di sviluppo all'interno della banca dati e hanno dichiarato eh, di, essere, di aderire al PNRR. Quindi ecco, questo è quello che diciamo una prima prova di visualizzazione grafica che abbiamo fatto con i dati messi a disposizione dal, dal sistema culto grazie grazie grazie manuela perfetto questa assolutamente anche prima poi il 20 quando presenterete queste cose ufficialmente saremo tutti lì presenti ovviamente anzi magari mettete il link Come... alla registrazione insomma così anche qualcun altro allora darei velocemente la parola perché siamo andati un po' lunghi a Matteo, questo, tutto questo sistema dei dati è importante anche farlo all'interno di, di una strategia nazionale che non riguarda solamente ovviamente i dati degli appalti ma un po' tutti i dati, quindi import è importantissimo che in questo gruppo, e questo impegno ci sia il Dipartimento per la Transizione Digitale, Matteo ci dirà perché. Vai, sì, eh, mi senti? Tutto bene? Tutto bene. Ok, grazie. Eh, intanto buongiorno eh, a tutti quelli che sono collegati. Eh, sì, mh, Quello che l'intervento che volevo fare era un po' per far vedere quali sono le strategie, appunto, le iniziative che eh, vogliono portare da un, da un gruppo di silos, come eh, più o meno abbiamo sempre definito le, i database delle, delle pubbliche amministrazioni, ma anche di eh, tanti altri casi, eh, che, eh, Storicamente sono in database che tendono ad essere separati e non dialogare tra loro in modo automatico. E quindi eh, a, contengono mh, dati preziosi, ma non sempre sono, riescono a, a, a costruire qualcosa insieme. E quello che vogliamo è ottenere dei servizi eh, collaborativi, quindi ho scelto due immagini, un po' la catena di montaggio automatica, quindi la possibilità di andare a costruire delle cose in modo automatico, ma anche la rete, quindi costruire delle connessioni fra questi dati. Eh, sappiamo tutti che eh, le connessioni fra dati eh, li eh, ne moltiplicano eh, l'utilità e le, la funzionalità. Su cosa si sta lavorando quindi a livello nazionale? All'interoperabilità, che vuol dire per prima cosa delle interfacce standard. Eh, le interfacce che consentono quindi di connettere cose eterogenee però eh, con metodi standard che eh, permettono una connessione che, che funziona. Eh, vi ho citato la, il famoso caricabatteria universale, ma USB-C ormai è diventato l'interfaccia standard per monitor, per qualunque cosa, ma anche eh, appunto se voi prendete due pezzi di Lego sapete che si attaccheranno indipendentemente che siano un pezzo lungo, corto o fatto in un altro modo. Eh, questo quindi è la, è la prima cosa. E come si fanno a fare interfacce standard? Si sono definite delle linee guida, eh, si è già detto oggi che eh, si utilizzano delle API, quindi mh, il, il modo per dialogare fra i sistemi è utilizzare delle interfacce eh, che si chiamano API di programmazione, eh, pre prevalentemente REST, quindi la tecnologia eh, più avanzata è quella REST, chiaramente esistono eh, sistemi che utilizzano le tecnologie SOAP e quindi si continueranno a utilizzare eh, perché comunque hanno anche loro degli standard, eh, è importante documentarle, quindi avere delle interfacce che vengono documentate, eh, definire anche dei, dei, del quality of service, perché vogliamo che queste connessioni siano a livello industriale, non siano connessioni best effort o, o comunque eh, che, che non riescono a, re, a realizzare dei servizi. Vogliamo che es, siano dei servizi affidabili, efficienti e quindi occorre definire anche delle, delle qualità del servizio. Poi le necessità de, nelle linee guida sono definite le necessità di cosa loggare, cosa registrare di queste transazioni per questioni appunto di sicurezza, di burocrazia, in senso buono, quindi di registrare eh, quello che accade. La necessità di un catalogo di API, questo è importante perché evidenzia quello che è il patrimonio informativo e poi dei pattern di interazione di sicurezza, quindi come queste interfacce devono dialogare fra di loro e come possono dialogare in modo sicuro e certificato. Ehm, il secondo tipo di interoperabilità, eh, che è poi stata anche citata oggi, è quella semantica. Eh, non è sufficiente connettersi, adesso l'esempio che vi ho fatto è la famosa presa 110 volte, 220 volte. La presa è uguale, ma se sbaglio la tensione, eh, le due interfacce non, non sono in un dialogo, ma si rompono fra di loro. Oppure la definizione di, eh, descri di come descrivere i contenuti. Quelli a destra sono frutti, possono essere due tipi di mele diverse, possono essere eh, vari tipi di frutti. Bisogna che io possa riuscire a dire che questa è una mela eh, in tutte le interfacce senza eh, aver bisogno di chiedere a chi ha sviluppato l'interfaccia cosa ha messo sull'interfaccia. Questa è una cosa molto importante perché se non, ci, eh, se non abbiamo un'interoperabilità semantica abbiamo fatto solo metà del lavoro. Come si fa ad avere un'interoperabilità semantica? Si definiscono delle ontologie, quindi delle descrizioni di come i dati vengono, eh, verranno eh, strutturati e dei vocabolari controllati, quindi delle, sia gli elementi che i valori che possono assumere gli attributi, quindi, i vocabolari controllati servono per dire che se ci sono eh, delle regioni italiane, le regioni sono sempre quelle e facciamo, facciamo sempre riferimento a quella regione, ma anche le relazioni fra di essi, quindi eh, posso definire la relazione di eh, padre, figlio, eh, parente, eccetera, in modo univoco senza eh, che ci siano dubbi. Un esempio è il catalogo del, di KTP che ho, ho raffigurato qui, che è quello che cataloga i dataset. L'ultima parte di interoperabilità che ci occorre è l'autorizzazione e l'autenticazione. Perché? Perché non tutti i dati eh, oggi si parla di dati aperti, ma non tutti i dati che abbiamo sono, sono tutti aperti eh, per ragioni di sicurezza, di privacy, di, eh, per varie ragioni. In questi casi dobbiamo permettere alle pubbliche amministrazioni di aprire le loro API ad altri soggetti in modo autorizzato autenticato. E eh, questo è. Eh, se se, non, se non, abbiamo, non vinciamo questa sfida, chiaramente eh, nessuno aprirà eh, le proprie API. Quali sono gli strumenti, che cosa si sta realizzando per abilitare l'interoperabilità tecnica e semantica? Da una parte, l'ho già detto, linee guida. C'è una piattaforma digitale nazionale dati, detta PDND, eh, che contiene un catalogo di, di dati, con, di API, contiene un registro di erogatori e fruitori, quindi eh, registra chi eh, va a pubblicare delle API e chi le utilizza e realizza un'infrastruttura di interoperabilità di cui farò vedere dopo uno schema. E poi la seconda parte che riguarda l'interoperabilità semantica è fatta da un National Data Catalog che conterrà, eh, è un'evoluzione, ehm, potrei dire un'evoluzione ma eh, è la, la, la, la, lo sviluppo, lo, lo sboccio sbo sbo del progetto Ontopia che eh, esiste già. Eh, quindi tutto il materiale di OnTopia verrà, verrà riutilizzato per eh, poter eh, avere un'interoperabilità semantica. Come funziona l'infrastruttura di interoperabilità della PDND? Eh, in sostanza abbiamo un catalogo delle API, come dicevo molto importante perché nel catalogo delle API dovranno andare tutte le API open e non open, proprio perché così avremo una lista di tutti i database che eh, la pubblica amministrazione può uh, produrre. Esistono delle, eh, fa una, una, un effetto, uh, una, un lavoro no, diciamo notarile di registrazione degli erogatori e dei fruitori, in questo caso vedete enti perché per ora i fruitori sono solo enti, ma in futuro potranno essere anche idealmente eh, dei fruitori privati. Ehm, questo, questa registrazione permette agli erogatori di registrare le proprie API, di dire chi ha accesso alle proprie API in modo eh, diciamo, semplificato per creare delle, eh, dei, dei modi per realizzare un'adesione un all'utilizzo delle API che sia il meno diciamo, burocratico possibile il più eh, semplice possibile. Eh, Dall'altra parte esiste la piattaforma che eh, mh, serve per far dialogare i server, i due, qui c'è il server dell'erogatore e del fruitore, eh, come, come funziona? Il, il server del fruitore andrà a ottenere un, un token, un, un biglietto che gli permette di accedere all'API dell'erogatore, questo token conterrà tutta una serie di ehm, assicurazioni eh, cioè, fatte, fatte con, con prometti di cifratura per... Eh, indicare che eh, il, il, il biglietto, il token è, è valido, in questo modo l'erogatore potrà sapere chi lo sta interrogando, perché lo sta interrogando, sulla base di che accordo di adesione e eh, potrà dare l'accesso. Questi token sono temporanei, avranno una durata limitata, andranno rinnovati, questo per limitare eh, la, la possibilità di, eh, di utilizzo malevolo di, di tutto questo. Ehm, il National Data Catalog, di cui vedete qui una... Un, a, a sinistra una, un esempio di, di screenshot, eh, fra, fra poco lo vedrete anche live, fra eh, circa un mese, un, poco più lo dovreste vedere live, contiene invece il materiale semantico esplorabile, è pensato appunto come un'evoluzione di ontopia, nel senso che utilizzerà il materiale di ontopia ma potrà contenere da mh, strumenti eh, semantici che vengono pubblicati da degli esperti da, da enti che, che gestiscono dei domini eh, e quindi mh, sarà in un certo senso uh, un catalogo che, che sarà federato e gestito a livello centrale ma eh, con, con degli esperti di dominio che potranno eh, fornire il loro materiale in modo eh, se, separato eh, permetterà quindi di cercare come vengono come descrivere i dati e di Convergere su una descrizione di dati eh, che sia univoca per tutti, eh, servirà per validare questi dati e, e possibilmente anche per pubblicare delle, eh, dei vocabolari controllati che eh, permetteranno di costruire delle interfacce dove appunto gli elenchi saranno gestiti sui vocabolari controllati. A destra è una cosa un po' tecnica, ma abbiamo eh, pensato, abbiamo sviluppato un'estensione della descrizione dell'API che contiene il materiale semantico in modo da unire i due mondi, perché il mondo dell'API eh, e il mondo delle, della semantica eh, in questo momento non hanno uno standard eh, per, per dialogare eh, contemporaneamente. In questo modo invece stiamo cercando di... Eh, estendere l'open API in modo da a, avere appunto una descrizione semantica dei payload che vengono scambiati all'interno delle dell'API. Ehm, concludo velocemente per, eh, perché, per portare tutto questo eh, su, sugli open data. Eh, da una parte perché abbiamo parlato di interoperabilità eh, per gli open data, perché... L'articolo 50 del CADE e il decreto legislativo che ha eh, recepito la direttiva sugli open data europea prevede, prima di tutto, i dati aperti sono la prima soluzione, quindi i dati eh, che in casi specifici e motivati, i dati eh, non, ne, non saranno aperti. L'APDND risolve questo problema, cioè il problema di dire come faccio ad evitare che i dati che non sono aperti... Eh, possano essere utilizzati da, chi, da, da, da, persone, cioè da, da enti o da soggetti che non, non vogliono. Si dice che i dati dinamici vanno esposti prim primariamente tramite API, quindi si, da, eh, si, si dice già che i, i, da anche gli open data andranno pubblicati come API e eh, dati.gov.it sarà comunque il collettore di tutte le basi dati, sia quelle eh, statiche, diciamo, sia quelle dinamiche tramite API. In, in tutto questo, eh, quindi il contributo di, delle, della PDND da una parte è vero che eh, permette di accedere ai dati non aperti, ma catalogherà le API anche open data, immaginate Indice API, Indice API è un, è un, un uh, base dati di interesse nazionale, ma uh, chiaramente open, che uh, andrà pubblicata eh, come tutte le altre sul catalogo della PDND. Ci sarà la possibilità, sempre perché l'infrastruttura, vogliamo che sia di livello industriale, di definire accessi con caratteristiche particolari, quindi una pubblica amministrazione che pubblica dati aperti potrà pubblicare dati aperti in modo eh, aperto, a libero, a libero accesso a tutti, eh, con un, un carico che eh, dovrà gestire perché dove eh, deve permettere a tutti di accedere nello stesso modo e quindi se qualcuno fa troppi accessi dovrà, si dovrà dire in qualche modo con strumenti standard che esistono di eh, ridurre la, le proprie chiamate in modo da lasciare spazio a tutti. Nel caso in cui però questi dati abbiano bisogno di un accesso che sia invece eh, più, più robusto perché se, se si vuole fare un'applicazione esiste la possibilità attraverso la PDND di creare un accordo in cui vengono dati delle, delle performance di un certo tipo perché eh, si vogliono creare dei, dei, delle collaborazioni. Il National Data Catalog permetterà di documentare le API come basi dati, quindi con il DCAT e anche di documentare i payload in modo semantico e, e i vocabolari controllati permetteranno appunto di limitare i valori dei campi e di, di fare in modo... Che quando si, si fa riferimento a un, a un soggetto o a un oggetto fisico, questo mh, abbia una sua caratteristica univoca. Tutto questo mh, vol, ho, ho segnalato che eh, va incontro anche ai, ai principi FAIR dei, degli open data, nel senso che la findability, cioè la possibilità di trovare i dati, viene assicurata viene supportata dal catalogo API, l'accessibility, eh, cioè la possibilità di accedere a questi dati, viene, viene supportata sempre dal catalogo API che conterrà gli endpoint, diciamo, le url di, eh, dei punti d'accesso di queste fonti, e l'infrastruttura PDND permetterà di avere un accesso di vari, di vari, a vari livelli. L'interoperabilità tecnica e semantica viene garantita appunto dagli standard e dai metadati del National Data Catalog la riusabilità eh, sono da una parte eh, vogliamo che le licenze e la descrizione dei dataset siano mh, anche loro descritte semanticamente attraverso il catalogo nazionale dati in modo da eh, non avere licenze scritte a mano ma ad avere un, diciamo, um, da avere una riusabilità diciamo dal punto di vista della licenza eh, che sia standardizzata dall'altra parte anche i dati in un formato standard permettono una riusabilità più, più semplice di, di questi dati. Eh, io ho finito, grazie. poi se ci sono domande, grazie. Grazie Matteo, sì, sì, così è stato utile questo ricondurre dentro, come dire, il megatrend degli standard dell'open data, anche questo, questo ecosistema specifico. Chiedo ad Andrea, che già è collegato, di intervenire direttamente no, dopo questi interventi, come... era come dire, uno dei soggetti che eh, sta lavorando molto appunto all'interno dell'impegno per fare questa, questa miscela nuova pubblica amministrazione, società civile per arrivare a delle conclusioni e delle utilità per tutti grazie Andrea grazie a te, eh, grazie a tutti voi eh, devo dire che sono molto contento di tutto quello che ho sentito sino ad ora. e nella presentazione di oggi eh, utilizzerò in qualche modo un tono anche un po' più informale per riportarvi eh, quello che secondo me è stato una modalità di lavoro eh, molto piacevole e molto concreta che mh, fino adesso siamo riusciti a realizzare proprio nel tavolo, nel tavolo GP e soprattutto vi voglio raccontare proprio di questo perché perché questo titolo? Perché eh, da quando mi occupo di, di questi temi, eh, delle volte eh, la... Mh, un impatto duro è stato quello delle eh, difficoltà di scambio eh, veramente bilaterale con la pu pubblica amministrazione, ma non soltanto per pubblicare il CSV, l'RDF, eccetera, eccetera, ma per poter fare un monitoraggio pieno a 360 gradi, per poter eh, comprendere le cose. E eh, noi come associazione ondata abbiamo questo, questo obiettivo di fondo che è quello eh, appunto di e rendere i dati un, un bene comune e da lì, eh, da, da questi spunti, dall'opportunità di eh, dialogare con decine e decine di organizzazioni e società civile, abbiamo fatto partire questa campagna ormai quasi due, due, due anni fa, che appunto abbiamo chiamato dati bene comune, che fra l'altro non è un termine che ci siamo inventati per nulla noi, è uno degli obiettivi del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, è uno dei punti elenco che c'è eh, nella pagina di, di riepilogo. E nasceva, perché lo cito? Perché siccome faccio riferimento all'opportunità eh, reale, concreta e efficace di creare dialogo bilaterale, la campagna di bene comune nasceva soprattutto Soprattutto eh, nel contesto in quel caso del COVID, proprio eh, per questa per chiedere questa bilateralità. E ehm, noi chiedevamo nel caso del COVID di rendere pubblica le evidenze scientifiche, altrimenti rimani, rimane unilaterale. E di eh, recepire eh, nella pubblicazione dei dati le raccomandazioni eh, di un altro gruppo di lavoro, la task force, il gruppo di lavoro dati, e, e quindi anche lì un dialogo in questo caso eh, tra parti diciamo eh, governative e poi chiedevamo proprio di nominare un referente, cioè fare in modo che ci fosse strumentalmente la possibilità di mettere in piedi una, eh, un dialogo che fosse bilaterale. Questo, metto questi punti, eh, non semplicemente per citare eh, la storia, ma perché sono modalità che eh, ci auguriamo che sempre di più possano essere anche eh, innestate, attivate e rese efficaci. Eh, nello sviluppo del PNRR, che è un, pro un progetto che è molto grande sia in termini economici sia in termini di sviluppo, e eh, devo dire che inizio a vedere dei segnali in, eh, in questo senso. E tra i segnali mi sono un attimo divertito a mettere un paio di cose che sono apparentemente soltanto comunicazione, no? eh, però colpisce in senso positivo il fatto che l'ANAC faccia un tweet in cui, come dire, anche lei eh, utilizza un hashtag che viene dal basso questo di dati bene comune anche questo è un piccolo segno di dialogo e questa stessa cosa la nota con piacere un giornalista di tante, tanti giornali Riccardo Saporiti che, che appunto nota il piacere anche lui di, di questa cosa sempre su questa linea questo vi farà ridere ma per dirvi quanto è importante lo scambio questo è un account, non sappiamo chi sia, diciamo un account buffo che di solito prende in giro eh, in maniera puntuale, è molto educata, in qualche modo la, la pubblica amministrazione che pubblica male i dati, qui fa un plauso indiretto ad ANAC perché dice se eh, si continua a pubblicare con questa buona modalità che sta scegliendo di costruire ANAC nel tempo per quel tipo di dati, questo account può, eh, può chiudere e eh, OGP stessa eh, anche lei cita eh, il, te il termine bene comune che secondo me è molto più avanti appunto di una licenza, di un formato dati, di uno standard e un po' tutte queste cose insieme e l'opportunità lo di farsene veramente qualcosa perché questo è comunque un tema sempre da sviluppare nel contesto dei dati aperti. Nel quinto piano d'azione noi abbiamo fatto nel nostro tavolo le nostre... Eh, riunioni, vado a memoria tre, magari mi sbaglio, ma direi che sono state tre, abbiamo fatto una cosa che sembra banale da, da Manuele Regioni marmotte, cioè ci, mh, ci siamo eh, parlati, ma soprattutto ci siamo ascoltati, che eh, probabilmente ancora, è ancora più, più importante, e, ed è stato essenziale in queste riunioni scoprire le cose, nel senso che eh, quello che ci raccontava, Emanuela Cappello, che a me ha fatto quasi scendere la lacrimuccia, ora allora dirò perché, eh, ovvero che comunque in Open OpenCoup vengono raccolti dati che taggano eh, in qualche modo i Cup PNRR, è stata per molti di noi, dei partecipanti a quel tavolo, una scoperta. ed, ed è lì è uscito un elemento, uno degli obiettivi del piano, eh, una cosa così eh, piccola, ma così importante, se non è conosciuta è un problema, ma, ma non è un problema come dire, per OpenCoop. è un problema per, per chi può farsi qualcosa, può fare qualcosa con quelle, con quelle informazioni. Abbiamo fatto anche alle volte alcune eh, polemiche dure sul, sul tema dei dati, sapere che ci sono quel, quel tipo di informazioni ehm, ci ha attivato in questo senso e abbiamo fatto da subito delle, delle proposte e eh, giorno 20 OpenCoop presenterà eh, quello che vi ha già annunciato Emanuela e noi del tavolo siamo particolarmente contenti perché non ci pigliamo il merito ma sicuramente siamo stati una bella scintilla per far attivare tutto questo e, e arrivare alla um, eh, presentazione. Quindi la proposta è prendersi in carico, in questo caso diciamo se l'è preso in carico eh, OpenCoop ed è un bel, eh, per noi del, del tavolo è stato sicuramente molto molto bello, siamo diciamo all'inizio. Fra l'altro questa, vabbè, eh, ve la metto semplicemente per dirvi che attualmente già OpenCoop, open scrivo a sua insaputa soltanto per ridere, ovviamente sanno perfettamente quello che hanno nella banca dati, già attualmente ci sono dei progetti che sono taggati, eh, però aspettate il 20, il 20 esce la ciccia eh, vera, con, eh, nel campo codice locale progetto ci sono delle informazioni legate al PNRR con missione componente e misura sono circa 7.000, quindi sono molto meno di quelli che verranno eh, pubblicati per circa 13 milioni di euro, quindi già comunque ci sono informazioni oggi presenti molto molto utili e fra l'altro OpenCoop chiama e che risponde nel senso che come ci ha detto Gianpaolo eh, c'è la possibilità di mettere eh, in fila eh, CUP e CIG quindi due macro, macromondi, chiaramente i CIG eh, sono un po, di, un po' di meno per varie ragioni, a, a, le gare arrivano dopo ovviamente ma questo è un esempio importante a proposito di quello che diceva Matteo dell'interoperabilità, qua tra virgolette dei codici standard rendono interoperabili come dire by default in maniera semplice e diretta banche dati così importanti per poter fare e il monitoraggio. Noi abbiamo pubblicato un piccolo repo con queste evidenze che sono già attive adesso, ma insomma, il 20 ne vedremo delle belle. Infatti OpenCup ci supera e scappa, nel senso che eh, avevo messo la slide di annuncio stesso eh, di di OpenCup su questo, non aggiungo altro perché già Manuela ha dato i dettagli e il 20 ce lo eh, vedremo. Tutto bene? Allora, diciamo, è un piacere vedere dei passi, fra l'altro alcuni molto, molto concreti. Questo è un articolo di un decreto governativo di settembre, ma è uscito a dicembre, e è un impegno governativo, è ancora secondo noi realizzato soltanto, diciamo in parte. Te, lo diceva anche Impennisi nella, nella sua introduzione, siamo, siamo all'inizio, um, mettendo la, la, diciamo noi sul, su questo tema stiamo facendo una campagna che abbiamo chiamato I dati che vorrei, che è diciamo una costola di dati bene comune in cui stiamo provando a mettere dei paletti generali, non soltanto normativi, non soltanto tecnici, ma anche eh, in qualche modo culturali, politici, ci abbiamo messo l'etica, ci abbiamo messo il tema del poter misurare poi i target rispetto gli obiettivi, quindi non soltanto la, la formalità, ma poter misurare poi eh, i, eh, i risultati. Eh, nel met, nel ringraziare, nel mettere, diciamo, le mie informazioni, cosa mi piacerebbe da società civile? Il, il tag del PNRR che le pubbliche amministrazioni possono usare per etichettare eh, i loro progetti quando richiedono il CUP non è un, eh, non è un fatto obbligatorio e diciamo, lo fa scelta la pubblica, la pubblica amministrazione. Non ho idea se sia attuabile non attuabile, se abbia senso renderlo obbligatorio. Sicuramente ha senso eh, provare a spingere tutti insieme per cui questa pratica eh, possa diventare sempre più comune, ovviamente quando ha senso farla, eh, e quindi si potrebbe fare un'attività di comunicazione sia eh, a livello pubblico amministrazione sia a livello cittadinanza che sa che esiste, ci fa qualcosa con quei dati, li chiede eh, se non ci sono, gli dà eh, valore. E poi, eh, e chiudo, eh, l'elemento sul fatto che eh, sul CUP eh, i dati, per esempio sui costi, eh, non vuol dire esattamente che se c'è il tag PNRR tutto il costo è un costo PNRR. Ad, questo è un caso tipo in cui come cittadinanza monitorante, chiaramente dobbiamo capire nei prossimi mesi allora come facciamo a capire se quel milione di euro è in carico al CUP o no, e quale parte dove lo leggiamo. Eh, siamo Andrea Impenisi ha alzato la mano, magari vuole fare velocemente una. Sì, sì, ho finito e quindi siamo particolarmente, ripeto, contenti di questi piccoli passi eh, che abbiamo fatto proprio dialogando nel nel tavolo di lavoro e quindi adesso aspettiamo le, i, prossimi, i prossimi passi chiudo, grazie Alin, se vuoi velocemente col microfono acceso microfono, microfono Sì, sol, grazie Sergio, soltanto se utile sempre per andare a chiarire a chi poi vuole utilizzare questi dati che cosa ci può fare diciamo Andrea, lo ha in qualche modo già detto quando ha presentato le innovazioni su OpenCup su cui appunto comunque stiamo eh, lavorando assieme e bisogna diciamo ricordarsi intanto capire quanto è utile per chi sta lavorando sapere che una cosa è spesata con il PNRR o meno ripeto dipende molto da qual è la tua domanda quando approcci questi dati questo lo dico soprattutto per la società civile diverso è eh, nell'universo diciamo del mare magno di quello che ci puoi fare ma bisogna soprattutto ricordare che al momento dell'acquisizione del CUP, questa etichettatura, diciamo che si sta facendo su PNRR, che è volta a anticipare quello che pensiamo entrerà nel PNRR, non ci dice esattamente che cosa è entrato. Questo lo possiamo sapere soltanto dopo, in una fase successiva, quando questi dati sono sul sistema, diciamo, di monitoraggio, questo che è stato denominato Regis, che fa parte di tutta la filiera di innovazione dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici che il Ministero dell'Economia, diciamo, sta facendo. Quindi questa è una anticipazione di un fatto che potrebbe mai accadere, potrebbe anche quel CUP non essere mai finanziato da nessuno. Questo, diciamo, ecco, forse... È bene ricordarcelo ed è bene ricordare chi utilizza i dati di open coesione, alcune di queste cose già le sa perché ci sono, diciamo, dei fenomeni simili anche all'interno di quella modalità, ma eh, diciamo nel mondo PNRR è ancora più sicuro, soprattutto che nella fase iniziale, vi siano dei travasi di progetti che decidono di andare da una parte, da un'altra, da un'altra e da un'altra ancora. Questo finché non si arriverà probabilmente verso il 2023 in cui sarà stabilizzato il pacchetto di progetti non perché è stabilizzato diciamo nella verità vera di come funzionano le amministrazioni pubbliche e le opportunità di finanziamento ma perché nel PNRR il tempo è molto breve per poter dimostrare le tappe e abbiamo delle tappe nel 2023 che ci dicono che molti investimenti devono avere giudicato tutti gli appalti connessi e a quel punto quello stabilizzerà il pacchetto grazie Alin date, ma di nuovo è importante per chi vuole usarli questi ecco. dati. intanto vedo chiedo a Luigi di di intervenire e al limite poi vediamo se c'è qualche minuto successivo ma se, ci saranno altri momenti insomma per approfondire vai Luigi siamo qualche minutino di ritardo quindi sì, esatto, io appunto accolgo anche il suggerimento di rimanere rapido nel, nel mio intervento. Eh, diciamo solo proprio due flash di nuovo, sempre dal lato della domanda, diciamo, di utilizzo dei dati, dei dati aperti, in particolare questi sul PNRR. Eh, io sono ehm, diciamo un attivista a monitor che è questa iniziativa indipendente di monitoraggio civico dei, dei singoli progetti finanziati dalle politiche pubbliche, che è nato un po' da media eh, del gruppo di open coesione che è stato citato eh, anche varie volte in questa, in questa giornata. E solo per diciamo, eh, intenderci, per chi non è avvezzo a queste definizioni, il monitoraggio civico è innanzitutto uno strumento di partecipazione, diciamo, più che di valutazione, diciamo, scientifica, accademica di, di quanto viene eh, realizzato dalle, dalle, dalle politiche pubbliche, per aumentare innanzitutto la consapevolezza su quelli che sono gli obiettivi, i risultati, che, come si spendono i soldi, e, e poi formare, cercare di dare gli strumenti alle comunità civiche per formare un giudizio sull'efficacia degli interventi, e anche infine per incidere sulle politiche pubbliche, avere un impatto eh, sull'efficacia, quindi migliorare le politiche, eh, spronare le amministrazioni a migliorare i risultati, segnalare anche eventualmente cosiddetti punti di allarme, eh, problemi o diciamo, criticità rilevate e produrre in generale un cambiamento sui, sui territori. Eh, ora qui vado molto rapido ci sono dei materiali che prima si citava i tanti soggetti no? che ora fanno parte eh, che hanno interesse al monitoraggio civico del PNRR uno di questi è l'osservatorio civico PNRR con loro abbiamo fatto una scuola di monitoraggio civico eh, lì ci sono anche dei materiali che approfondiscono questo tipo di, di definizione, di analisi eh, questo è uno schema molto semplificato del ciclo di policy in parte un ciclo l'avevamo visto all'inizio con, con le slide di, di Sergio Costinelli. il monitoraggio civico eh, contribuisce a molte delle fasi del ciclo di policy, quindi dalla programmazione, l'attuazione, soprattutto il monitoraggio e la valutazione dei, dei progetti, e agisce in maniera molto diversa. Questa è una premessa che devo fare per comunque dare l'idea che ci sono tanti possibili approcci al monitoraggio civico, tanti metodi diversi, alcuni sono che dipendono un po' dalle, dalle domande diciamo, che, si vogliono, che si vogliono fare, quindi possono essere approcci più legati a una elaborazione aggregata dei dati, quindi andare a vedere come ad esempio le risorse vengono allocate, andare a vedere invece più la parte di progettazione, se è più, più o meno rispondente a quelli che sono i bisogni dei territori, eh, come avviene la realizzazione, ritardi, come avvengono per esempio appunto, i meccanismi di, di gara, quindi una monitoraggio più focalizzato sull'anticorruzione, sulle gare pubbliche, eh, ma anche diciamo, di valutazione e poi di efficacia del, degli interventi. Io, diciamo, mh, su tutte queste diciamo, c'è bisogno di, di dati anche diversi, eh, quindi oggi abbiamo parlato tantissimo di dati. Eh, ci sono alcuni dati che sono appunto già, già disponibili, che permettono di iniziare a fare alcune elaborazioni aggregate, alcune sono state fatte, dai vari osservatori, ci dato anche quello di Tor Vergata, eccetera. E, altra cosa è invece eh, passare un'analisi più di fino eh, su quello che sono i singoli progetti finanziati. Quindi io, su questo diciamo, mi associo come considerazioni a quello che ha appena detto Andrea, nel senso che sono tu, questi di oggi sono tutti passi che, che sono davvero nella direzione giusta e sono dei tentativi che, che, che noi cogliamo con grandissimo interesse. E, il, il, vi faccio, diciamo, un esempio concreto in pochi minuti eh, di come questi dati di fino, diciamo, di, di dati disaggregati per singolo progetto finanziato, singolo intervento, possono essere poi utilizzati dalle comunità civiche, dalla, dalle università, dalle scuole, dalle eh, delle associazioni locali, nazionali per andare a presidiare e eh, andare a valutare, dare un giudizio su sull'utilizzo dei, dei fondi. L'esempio è ovviamente quello che conosco meglio, quello di Monitor. Eh, un, eh, diciamo, vi riassumo un po' quello che, che facciamo, cosa facciamo con questi dati. No? Quindi la prima cosa è, è quella di andare a capire dove sono. Il eh, grosso problema è dare quella consapevolezza no? nei territori, alle comunità che ci sono degli interventi pubblici nella loro città, nel loro quartiere. Eh, su questo eh, penso che i dati, apro parentesi, i dati che eh, OpenCoop presenterà... Eh, gli eh, e, e che ci ho dato oggi, su cui ci ha dato oggi un'anteprima, eh, sono comunque molto importanti per avere un'idea di dove questi interventi sono realizzati e quali sono i progetti che, che, vengono, che vengono finanziati o che vorrebbero essere finanziati, qui chiaramente eh, abbiamo parlato molto di questo. E, è importante chiaramente averne anche una descrizione, no? avere una sapere su che tema agiscono, ecco, dare un po' qualche coordinata in più eh, per riuscire a, a invogliare, diciamo, le comunità eh, a interessarsi e, e tra, tra virgolette adottare uno di questi progetti per poi monitorarlo nel tempo. Eh, Un'altra eh, esigenza che, che, che è quella di accedere a... Eh, le fonti pubbliche, eh, quindi i dati già disponibili eh, nelle varie banche dati, quindi nella maniera più diciamo, interoperabile possibile. Eh, noi abbiamo degli strumenti, uno ad esempio è una guida online che va a prendere dati da varie fonti, però vorremmo allargare per esempio anche i dati dell'ANAC. Eh, il raggio diciamo, di tutte le banche dati è un lavoro complesso che, che diciamo, sperabilmente l'amministrazione potrebbe fare, e, e diciamo sono informazioni essenziali diciamo, per capire di cosa si tratta innanzitutto va studiato che cosa il progetto vuole realizzare e, e quindi c'è un lavoro un po' diciamo, di analisi del, di tutti i processi anche amministrativi che poi portano al finanziamento che sono un'altra informazione essenziale che eh, ad esempio faccio un esempio sul PNRR ora stiamo sperimentando con l'Università di Bergamo eh, il monitoraggio di due progetti di rigenerazione urbana eh, a Bergamo e il grande problema qui è stato chiaramente la mancanza totale di riferimenti rispetto a quelle che sono le procedure, la descrizione dei progetti. L'unico modo è stato approcciare direttamente il Comune e chiedere a, lui, a, lui, eh, a loro, diciamo, al personale del Comune, i documenti, per esempio inviati, i documenti eh, progettuali che sono stati inviati al Ministero per avere il finanziamento e chiedere a loro direttamente le informazioni, quindi diciamo un, il, sarebbe diciamo, ideale eh, avere almeno in parte queste informazioni sulle cosiddette procedure di attivazione, di attivazione amministrativa dei progetti, averle in, in formato aperto disponibili per tutti. Ehm, un altro eh, passo che ora è importante per, per tutti i progetti che nel caso del PNRR stanno iniziando ora è andare a valutare quali sono gli obiettivi, e i risultati attesi e confrontarli con ad esempio quelli che sono gli obiettivi della politica, quelli che sono anche i bisogni dei territori e quindi anche in questo caso eh, sarebbe eh, importante disporre di tutte le informazioni su come sono state prese queste decisioni ad esempio. Eh, un altro passo è invece la, la raccolta di dati primari, no? di dati di fonte primaria, di raccogliere direttamente eh, dalle fonti, eh, intervistando i soggetti, per esempio eh, attuatori, oppure andare a visitare fisicamente i luoghi in cui vengono realizzati i progetti e raccogliere evidenze, fare foto, video e eh, giudicare a quel punto eh, cosa viene fatto e l'efficacia di questi progetti. Eh, è, è un'altra cosa che eh, si cerca di fare sempre è coinvolgere anche le comunità degli utenti quindi le, le comunità di tutti quelli che sono tra impattati da un certo investimento pubblico eh, cercando eventualmente se possibile di creare anche delle alleanze la società civile eh, ci sta provando ci sono queste varie, lo ricordava appunto, ripeto, Sergio Costinelli all'inizio, quante alleanze, quanti osservatori quanti eh, raggruppamenti di associazioni di, di, di, di realtà che eh, si interessano anche ai temi differenti noi abbiamo per esempio con Moniton creato una rete di monitoraggio civico eh, per l'ambiente sui progetti per l'ambiente la transizione ecologica, la mobilità sostenibile eh, ce ne sono altri molto interessati al PNRR su cui si cerca di convergere un po' anche le, le, di far convergere le, le energie in questo caso è, è importante chiaramente conoscere quali sono i bisogni dei territori, come vengono risposti e, e, e, come, e cosa pensano gli utenti dell'efficacia di, di, di un servizio. Al di là, diciamo, di come poi è stato realizzato, eh, di quali sono state le procedure, ma arrivare alla fine ad avere un giudizio su quali sono i risultati. E alla fine tutto questo eh, finisce in un, eh, molti di voi lo sanno, in un report di monitoraggio civico, sul nostro sito ci sono tutti i report, in una mappa, e il report di monitoraggio civico è un eh, insomma, oggetto standard che contiene un, una sorta di tracciato standard di quelli che sono i giudizi eh, che i cittadini hanno maturato sul, sul, sul, su, sui, sui vari progetti monitorati. Per ogni progetto c'è un report di monitoraggio, ora ce ne sono circa insomma, più di 1000, quasi 1100, una componente fondamentale del report sono anche le idee e i suggerimenti che vengono dalle comunità stesse eh, e questo è quel, quel tipo di feedback che eh, si vorrebbe portare e in tanti casi ci sono tanti esempi di, di storie, diciamo, di successo in questo senso si vorrebbe portare al, ai policy maker eh, il passo successivo infatti è quello di coinvolgere, di instaurare un dialogo eh, il progetto A scuola di open coesione eh, che utilizza da tanti anni dal 2013-2014 gli strumenti, i metodi di monitor, eh, ha, ha come scopo anche questo cioè favorire questo dialogo, organizzare momenti di confronto eventi pubblici e, e così abbiamo provato a fare anche con ultimamente con le università eh, alcune università italiane chiudo dicendo che eh, Un'altra cosa molto positiva, così diciamo, le diciamo tutte, del, del, del, del tavolo GP eh, è stata quella di avere un dialogo appunto con il MIMS, Commissione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, eh, che ha diciamo, proposto l'idea eh, di eh, integrare nella loro, nel loro sistema informativo, nel loro diciamo, dashboard, nel loro cuscotto che usano per il monitoraggio dei progetti del PNRR, anche uno scambio bidirezionale con i dati con società, raccolti dalla società civile. Eh, quindi l'idea è appunto di provare nell'azione 3.01, se non mi sbaglio, eh, di eh, diciamo, sistematizzare una sorta di, re, di, di, di, di tracciato standard di dati che possano essere utilizzati direttamente poi dal Ministero per, come fonte aggiuntiva per monitorare e valutare come, sta andando, come stanno andando gli interventi che loro portano avanti. Quindi io chiudo qua. Grazie Luigi anche per aver ricordato questa, questo collegamento tra questi due tavoli del piano, quello che si occupa appunto del dibattito pubblico e dell'attività dei dati del MIMS collegati al PNRR, che è una delle della ventina di amministrazioni titolari di interventi, quindi <coughs> ci sarà molto collegamento e faccio chiudere questo, questa interessantissima giornata a Elisa Barba Giovanni del Dipartimento Funzione Pubblica e ringraziando tutti per aver resistito oltre i tempi previsti e grazie mille Sergio per la parola grazie a tutti davvero per aver resistito ovviamente l'interesse è alto e questo è testimoniato appunto dal fatto che le persone sono andate an o anche oltre l'orario previsto allora, Io veramente eh, sono Elisa Giovanni Gasparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione e prometto, visto che siamo in ritardo, di non impiegare più di cinque minuti ma mh, volevo ringraziare i, i relatori per questi interessanti spunti e, e penso sia opportuno mettere in evidenza alcuni elementi che sono eh, emersi con forza durante questo incontro. Infatti possiamo dire che in modo del tutto trasversale tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza di una politica guidata da dati aperti, eh, visti come patrimonio imprescindibile per processi amministrativi che siano veramente trasparenti e permettono di abilitare quelle forme di interoperabilità che sono ovviamente auspicate e questo è del tutto coerente con i principi del governo aperto e, e con le azioni previste per il, piano nazionale, eh, per il quinto piano nazionale del governo aperto 2022-2023. Il, do, il dottor Sellitto ha testimoniato inizialmente l'impegno eh, concreto che sul tema ANAC sta impiegando nell'ambito proprio del quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto. La dottoressa Pennisi nel suo intervento ci ha evidenziato come gli open data possano aiutare a vincere la sfida di ehm, poter affrontare una un'enorme mole di progetti che sono appunto previsti dai eh, fondi eh, PNRR. Il dottor Chiacchierarelli ci ha spiegato qual è il valore aggiunto dei dati aperti relativi al codice. Unico di progetto e come queste informazioni possono essere messe a fattor comune eh, nell'ottica di interoperabilità per ottimizzare i progetti di investimento pubblico. E delle varie forme di interoperabilità abbiamo sentito parlare anche del Dipartimento della, della Trasformazione Digitale che ci permette di, ancora una volta, evidenziare come l'interoperabilità possa accrescere il valore collettivo pubblico attraverso lo scambio di, eh, di esperienze, di dati eh, eh, e quindi rimesso a fattore comune. Infine abbiamo sentito le interessanti parole del dottor Berluso e del dottor Reggi che sono rappresentanti dell'organizzazione della società civile e eh, che ci fanno capire quanto la richiesta della società civile e delle iniziative importanti come appunto sono state citate i dati del bene comune o i dati che vorrei possono e devono essere in grado di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni dal basso verso temi così importanti quali quelli della partecipazione e del monodioraggio civico. Veramente ultimi 30 secondi per, dire che per concludere, ehm, perché io mi sono chiesta, ci siamo chiesti, come può un Dipartimento della Funzione Pubblica eh, poter, diciamo, aiutare eh, questa politica eh, e, e secondo me lo, lo si può fare in almeno due modi. <ride> Ovviamente ce ne sono eh, mille altri. Eh, sicuramente alimentando una cultura e una competenza della pubblica amministrazione verso il tema dei dati aperti e questo lo si può fare attraverso la promozione di piani formativi dedicati al tema dei, piani aper del, mh, dei dati aperti e, e su questo non posso non citare un'iniziativa che è in corso che eh, molti di voi avranno sentito parlare come progetto Sillabus Uh, competenze digitali per la PA che prevede eh, proprio tra le sue arti competenze quelle dedicate a, ai dati aperti. E... E poi sicuramente quello di riuscire a promuovere un ecosistema, quindi una collaborazione virtuosa tra soggetti che hanno anche ruoli differenti, eh, organizzazioni di città civile, pubbliche amministrazioni, imprese, comunque, comunque voglia contribuire a incrementare questo valore collettivo pubblico. E questo può permettere di attuare iniziative che sono previste da eh, piani di azione nazionali strategici anche a lungo termine. Eh, che sono eh, previste da eh, eh, finanziate da fondi così importanti come il PNRR, ma innanzitutto deve permettere di radicare all'interno della eh, PA il concetto che aprire dati e riutilizzare dati e interoperare non sono degli eventimenti, ma devono essere eh, previsti come valori fondanti di un processo amministrativo pubblico. Veramente eh, chiudo qui, eh, ringrazio Sergio ringrazio a... ringrazio tutti grazie a tutti faremo sicuramente nuovi eventi per approfondire il tema ringrazio anche Ugo Bonelli della Task Force che doveva coordinare oggi questo, questo webinar ma per piccoli problemi non è potuto partecipare a presto a tutti grazie a tutti